vedo nero mi semplifica la vita alle domande mi risponde lui devono ringraziare se è ancora intatte le mie forze chissà in quale buco potrei ora essere a sentire voi silenzi in cerca di famiglia beh fratello se con la sfera che è per occhio non vedi altro futuro se non fallimenti butta la clessidera chiudi l'oracolo e apri l'udito. Non ti sforzare di ascoltare il domani. Non uccidere la musica. Ti può dare ali.